Da quando l'11 gennaio abbiamo annunziato il nostro no al futuro referendum costituzionale e il 30 gennaio abbiamo deciso di rompere gli indugi e tuffarci nell'avventura referendaria, sono sorti spontaneamente oltre 200 comitati locali in tutta Italia. Mentre l'appello degli intellettuali a opporsi alla riforma costituzionale e a sottoscrivere i tre referendum, pubblicato su due quotidiani l'11 marzo, ha già ricevuto quasi 140.000 sottoscrizioni. I politici qui presenti si ricorderanno che fino al 1981-83 era assolutamente pacifico che le leggi di revisione costituzionale dovessero essere omogenee, perché essendo omogenee affrontavano un problema e si poteva dire sì e no, come si fa a rispondere a cinque domande con un sì e con un no? L'ampice, l'ampice con la sua consapevolezza e la sua forza, consapevolezza perché sappiamo che non abbiamo di fronte una battaglia facile, ma sappiamo anche che bisogna respingere i facili ottimismi ed anche i facili pessimismi. Il degrado politico-istituzionale nel quale ci troviamo, indiscutibile io credo, è in essere con la Costituzione vigente. La Costituzione non è mica cambiata già, non è cambiata, ma non ha impedito il degrado, questo è un punto che per un costituzionalista diciamo, è facilmente comprensibile, ma che non tutti colgono nella sua rilevanza, perché ci dice che non basta difendere la Costituzione con il no. Se noi ci fermiamo alla difesa della Costituzione e non, oltre, non andiamo oltre, noi non guadagneremo un passo rispetto alla situazione di oggi. Supponiamo che noi vincessimo adesso il referendum istituzionale a ottobre, quello sull'articolo ex articolo 138, poi vinciamo tutti i referendum sociale, però il prossimo Parlamento viene eletto con l'Italicum, magari con un piccolo comma che estende l'Italicum anche al Senato che è rimasto in vita perché abbiamo battuto il referendum costituzionale. Ma secondo voi quanto ci mette il Parlamento dell'Italicum a fare una scuola peggiore della cattiva scuola che c'è oggi? o ad aprire la via a tutte le trivelle di tutte le multinazionali di questo mondo. La battaglia è veramente cruciale, non possiamo in questo momento Cedere alle ragioni della stanchezza, che pure è comprensibile, alle ragioni delle tante delusioni, non su questa battaglia, non sulle battaglie referendarie. E io condivido pienamente ciò che è stato detto prima di me: i referendum sociali, il referendum per l'ambiente e il referendum per il no alla legge, alla legge truffa e a questa come è stata spiritosamente chiamata difforma della Costituzione. Fanno parte Fanno parte di uno stesso orizzonte, fanno parte di una stessa urgenza. Un giudizio politico sul fatto che il governo disincentivi la campagna? È molto grave ed è la conferma al di là diciamo, delle chiacchiere su Verdini, è la conferma che il Partito Democratico è diventato il partito degli interessi più forti, è inconcepibile per chi ha fondato il Partito Democratico un PD che invita a non partecipare al voto, è grave per per il PD ma è grave per la democrazia del nostro paese, quindi noi raddoppieremo gli sforzi per portare i cittadini al voto perché è un loro diritto, perché è in gioco un pezzo importante del futuro, è in gioco il modello energetico, è in gioco la sostenibilità ambientale, è in gioco la salute e quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini siano informati. Credo che abbiamo bisogno di riprendere la parola. Le leggi che in questi anni sono state fatte dal governo mettendo la fiducia sono state tutte leggi che i cittadini non hanno mai potuto valutare, decidere, esprimersi e le proposte anche di riforma istituzionale e elettorale non sono nuove, in realtà peggiorano la situazione attuale, tendono ad affermare un'idea autoritaria di gestione del potere.